ospiti, eh, noi li invitiamo a rimanere ancora un po' seduti per la chiusura di questa edizione di Politicamente Scorretto, per noi è una chiusura eh, speciale, i temi che sono venuti fuori stamattina come i temi di ieri pomeriggio danno a, a noi comuni di Casalecchio, a tutti eh, i soci di avviso pubblico che ringraziamo per la collaborazione in questa festa nazionale, una due giorni di lavori molto eh, intensi, che ci danno anche delle tracce di lavoro per il prossimo anno e per mantenere relazioni forti in quella rete eh, di cui parlava Biondani in eh, chiusura. Però a noi tocca quest'anno eh, diciamo salutare l'edizione 2016 con un, un piccolo eh, ricordo: dovuto, eh, come qualcuno ha ricordato, qualche mese fa, è scomparsa Pina Maissano Grassi. Pina Maesano Grassi era cittadina onoraria di Casalecchio eh, di Reno per cui invito a raggiungermi il sindaco Massimo Bosso e il vice sindaco Antonella Micele eh, nonché eh, vice presidente uscente di avviso pubblico e allora presidente del consiglio comunale che come dire, seguì eh, la procedura di assegnazione della cittadinanza eh, onoraria così poi eh, abbiamo modo di chiudere questa eh, edizione. Antonella. Pina Smaisano Grassi è stata cittadina onoraria di Casalecchio e per molte edizioni madrina di Politicamente Scorretto. A lei eravamo molto affezionati, la ricordiamo eh, con gratitudine, eh, non solo perché, per il suo impegno ehm, contro la criminalità organizzata, ma per tutto quello che ci ha dato, era una donna di grande spessore umano, culturale, che abbiamo avuto modo di ospitare varie volte e per il nostro Consiglio Comunale è stato un grande onore poterle conferire la cittadinanza onoraria. E per ricordarla vorrei innanzitutto leggervi le motivazioni eh, con le quali il nostro Consiglio Comunale nel 2011 le conferì per l'appunto la cittadinanza onoraria. Pina è stata portatrice di valori di giustizia civile e sociale contro la barbarie delle mafie che hanno colpito lei e la sua famiglia negli affetti con l'uccisione del marito Libero Grassi per non essersi voluto piegare al ricatto dell'estorsione da cui ha tratto energia e spirito per portare in tutto il paese una testimonianza di speranza contro la prevaricazione mafiosa. Ha contribuito in maniera sostanziale dentro e fuori le istituzioni ad affermare un'idea di impresa e di economia libera, trasparente socialmente sostenibile dando impulso a quell'esperienza di rinascita economica e civile che a Palermo, in Sicilia e in Italia, prende il nome di Adio Pizzo. Accompagnato con la sua presenza e con il suo contributo costante di idee di calore umano, la crescita di un progetto culturale significativo per la nostra comunità come politicamente scorretto, che cerca di gettare ponti di solidarietà e civiltà tra nord e sud di un paese sempre più spesso vittima dell'illegalità e dell'ingiustizia. Pina ci rispose con le parole che vorrei leggervi. Sono felice e orgogliosa di ricevere la cittadinanza onoraria di Casalecchio di Reno che ogni anno mi accoglie con calore ed entusiasmo per la rassegna di Politicamente Scorretto, una rassegna a cui partecipo sempre con passione perché è riuscita nel difficile compito di gettare ponti di solidarietà e civiltà tra nord e sud del paese, mettendo al centro la rinascita civile dell'Italia contro la barbarie delle mafie a cui Libero così tanto teneva. Adesso, a vent'anni dalla morte di Libero, in Sicilia parlare di mafia non è più un tabù. La società civile si è organizzata in vari modi per schierarsi apertamente contro la cultura malavitosa. Manca invece, mi sembra, la stessa mobilitazione al nord. E proprio al settentrione è oggi fondamentale diffondere il messaggio di Libero, per combattere contro l'omertà di tutti coloro che tacciano di fronte al drammatico fenomeno delle infiltrazioni malavitose, nascondendosi dietro all'ormai desueto luogo comune, secondo cui le mafie sono solo una questione meridionale. La rassegna politicamente scorretto ha proprio il merito di parlare in modo chiaro ed esplicito del fenomeno malavitoso al nord e di farlo riuscendo a coinvolgere un pubblico che ogni anno vedo crescere sempre più con in prima fila sempre tanti, tantissimi giovani È da loro, dalle nuove generazioni, che può nascere una nuova società fondata sulla cultura della legalità e libera dal gioco delle mafie. Io credo che queste parole di Pina ehm, siano ancorché pronunciate alcuni anni fa siano davvero attuali perché in questi giorni abbiamo visto quanto i giovani siano interessati a parlare di certi temi e quanto quell'allarme rispetto alla diffusione della criminalità al nord si sia purtroppo rivelato molto, più, molto meno che un allarme ci ha fatto compagnia in questi anni sentiamo la sua mancanza abbiamo scelto di proiettare una sua immagine perché vorremmo che simbolicamente continuasse a essere la nostra madrina e potesse accompagnarci in un percorso che cercheremo di continuare anche nei prossimi anni grazie sì, noi eh, io ho scritto una lettera un messaggio ai familiari a Davide e Alice che sono i figli eh, l'8 giugno proprio in occasione di questa scomparsa mh, annunciando che avremmo ricordato eh la figura importante che è stata anche per noi insomma, in tutto questo percorso dall'inizio sostanzialmente di politicamente scorretto nella lettera eh, ho ricordato a nome di tutti l'origine drammatica del sacrificio del malito libero grassi rispetto a quanto veniva detto anche da, da mia vice sindaca eh, poco fa eh, ucciso a cosa nostra e l'esperienza che ha avuto lei poi rispetto all'esperienza parlamentare e anche il coronamento nella nascita di Addio Pizzo come esperienza rivolta alla società civile per un'economia libera e solidale. Dal 2011 appunto eh, cittadino onoraria e eh, direi partecipante a pieno titolo di questo percorso di politicamente scorretto che ha avuto da sempre la collaborazione con Carlo Lucarelli, con libero Avviso Pubblico, e sostanzialmente ha fatto diventare di lei un po' la madrina di Politicamente Scorretto. E quindi rimarrà nel nostro ricordo e nel nostro cuore, sempre presente anche nelle future edizioni, vedremo come, eh, un po' eh, con noi, perché ha rappresentato un po' l'anima di questa di quest iniziativa, che è un'iniziativa che tutti gli anni... Eh, offre momenti di riflessione, c'è bisogno della cultura come è stato ripetuto in tantissime iniziative che abbiamo visto su questo palco, c'è bisogno di cultura, di legalità, di approfondimento eh, che accompagna una società più trasparente, più giusta in tutto questo lei ci ha saputo seguire, magari stimolandoci ancora di più, e rapportandoci a un mondo eh, che dobbiamo cercare di modificare in questa direzione, quindi la ringraziamo con tutto il cuore. Grazie Massimo, grazie Antonella, allora 26 novembre 2017 noi saremo qua, per i più eh, diciamo attenti il prossimo weekend sarà il weekend dei dieci anni di Libera Bologna a cui facciamo gli auguri in, in anticipo, ringrazio davvero tutti gli ospiti augurando buon lavoro a tutti per tutti noi e non solo per le vostre eh, aspettative eh, e quindi grazie, ci rivediamo tra un anno.